immaginate di avere un'attività avviata che procede a gonfie vele da 20 anni. i vostri clienti le avete il negozio è figo e fornito vi state godendo la vita a 47 anni tra sport e famiglia ma decidete di rimettervi in gioco e spendere più di mezzo milione di euro per creare una delle strutture indoor più fighe di tutta Italia proprio come tributo al vostro sport a me sembra folle però senza un pizzico di follia non avrei neanche mai aperto il mio bike park a 20 anni senza un soldo in tasca ma rischiando soprattutto di crearmi i debiti che mi sarei portato avanti tutta la vita Ciao sono Roberto Borgonovo, ho 47 anni e sono titolare di Front Ocean da ormai 20 anni Front Ocean BMX è il distributore italiano di BMX più grosso e fornito d'Italia. Quindi, in pratica, tutte le BMX che vedete nei vostri local shop e negli store, arrivano proprio da qua. Per esempio, tutte le BMX che abbiamo a noleggio del Monza Pizza sono di Front Ocean. C'è anche un negozio fighissimo per il pubblico dove potete trovare tutti i ricambi. Manopole, pedali, ruote, manubri, copertoni, e chiaramente le BMX complete. Sembrerà strano ma tutto questo è dentro questa apparente normalissima villetta allora, Frontocia nasce vent'anni fa e l'avevo rilevata da un altro ragazzo che, che aveva fondato e aveva creato questo, questo Frontocia. Io cercavo dei pezzi per la mia BMX e un ragazzo che mi consigliò di andare da questo ragazzo di Pero che importava, vendeva dei, dei ricambi di BMX. Passo dopo passo sono entrato nel team e un bel giorno arriva e mi dice guarda che io ho chiudo l'attività perché per esigenze di lavorative non, non riesco ad andare avanti e mi propone di, di rilevarla e da lì è cominciata l'avventura. Ho rilevato l'attività, l'ho portato in questo posto dove siamo adesso We'll Dovete sapere che uno dei miei primi sponsor che mi ha supportato è stato proprio Robby di Front Ocean. Io stesso ero un team rider di Front Ocean all'inizio: nel senso che non è il team fa parte di, di questo mondo, un team, il gruppo. La cosa a cui tenevo di più era quella di avere un gruppo di amici che supportavano me e diventassero un po' la mia, la mia family. E io non ho mai girato in BMX ragazzi, ma Robby ha creduto in me perché ha visto che mi impegnavo in quello che facevo e quindi aveva deciso di supportarmi dandomi pezzi che mi potevano servire per la mountain bike e dandomi visibilità sul loro sito nel team pro che al tempo ragazzi per me come ragazzino emergente voleva dire il mondo ancora oggi quando vedo i ragazzi che sono orgogliosi di girare per front è una delle cose che mi dà veramente una spinta in più per andare avanti Adesso dopo vent'anni di attività, di crescita, di, di consolidamento dell'attività siamo arrivati a un punto che avevamo l'esigenza di spostarci da questo posto purtroppo perché io sono molto legato. Era un po' di anni che, che stavamo pensando a questa cosa e ho deciso di, di farla, farla bene, di, di dare un po' indietro alla BMX quello che la BMX mi ha dato in questi anni ovvero di, di investire, attaccare al nuovo magazzino uno skatepark. Raga, ecco voi Frontier. Avere uno skatepark alto livello, come non c'è in Italia, indoor, è una cosa che, che sognavo da anni. Combinato le due cose, l'esigenza di un magazzino più grande con la realizzazione di un sogno che avevo da tempo. Eh, una domanda però, perché Front Ocean si chiamava così? Ah, non sai neanche dal motivo. No. <ride> Bello, però, eh. però il nome è rimasto. È rimasto. Ora, io e Roby siamo amici e condividiamo lo sport. Se seguite il canale avrete sicuramente visto Roby video di motocross o in downhill. Ma in questo video ho proprio voluto farvi conoscere lui come persona, ma soprattutto il suo mega progetto. Che ci vogliono due balle così per fare quello che sta facendo spiega perché front yard che cosa significa in italiano? è un po' il giardino di front capannone da fuori promette bene C'è un giardino raga della madonna con delle possibilità veramente grosse capannone è diviso sia in negozio sia parte park Già che il fondo del capannone è piccolo, mi piace. Eh, sono circa 1200 metri quadrati. Qui ci sarà una mini spina che è divisa in due, molto articolata. Qui ci sarà un roll-in, porta alla Fompi. Qui ragazzi, sorgerà una mega bowl, tutta in legno, fighissima. Tutto il flat sarà rivestito di legno, una scelta anche quella ragionata. Non vogliamo lasciare cemento, lamierini, niente, sarà tutto raccordato, tutto completamente di legno. Il Robby non ha badato a spese. Ma <ride> no, qui ci troviamo nella parte che è il magazzino. Qua il magazzino. Questo è sempre lo scaffale che continua. Oggi è così. In un secondo momento vorremmo fare qui area C. Diciamo. Quindi faranno dei divanetti, un calcetto, una televisione. Uno sale può star qui, starsi un attimo e allo stesso tempo avrà la vista, la vista completa su tutto il parco. Mi stavo dimenticando la parte più importante, in realtà il negozio. Buon front ocean, dovrà anche andare avanti, giusto? Cioè, non è che chiude front ocean eh e nasce no. frontiard. Eh, no. Saranno due realtà che convivono. Ecco, adesso è ancora un ufficio in uso, stanno traslocando i vecchi proprietari. Qui vedremo sostanzialmente. Il fronte di adesso sarà qua. Va bene, diamo una mano. Obiettivo segnato, check. Bastardo, tutto segnato. Mi ha rovinato tutta la lente per niente. Il primo muro del capannone. 11.000 euro di officina, porca puttana. cinto dei matti, E la gabbia, la gabbia per Ivo, sgabbivo, ah, praticamente Roby e i ragazzi di Front Ocean queste settimane monteranno, inizieranno a sistemare un po' tutto il negozio, il magazzino di qua di là e invece qui ci sono i ragazzi che costruiscono lo skate park che è un team di professionisti proprio cioè non sono ragazzi a caso, che avranno un bel po' di lavoro da fare, posso farti una domanda? Pistiche di lavoro effettive per costruire uno skate park del genere? La preventivate 8 settimane, 8 ore al giorno, 8 ah, okay. settimane, questo è l'obiettivo, l'abbiamo su Cerchiamo di mantenere gli obiettivi giornalieri e settimanali Vedremo alla fine insomma. <ride> Raga questo però vi fa capire come sarà lo skipper Cioè guardate già soltanto Questa è una curva di un pezzo della bowl Cioè guardate che figata che è Tutti i pezzi sono già sagomati perfetti Cioè praticamente si incastrano a puzzle E praticamente tutto il parco è in mano loro ragazzi Primo giorno di lavori raga Ce n'è di lavoro da fare qua dentro eh Mi ricordo un po' quando è iniziato il Monza Pizza Il primo giorno è il giorno più emozionante perché vedi il tuo sogno realizzarsi, ma allo stesso tempo sei lì che dici: Porca puttana, lo sto facendo veramente. Seconda volta che torno qua, passati tre giorni, vediamo i progressi. Ah, vedi, qua ha finito la gabbia per i matti. Allora, madonna, qui ha montato già tutto. Allora è finito, quando è che si gira qua? Noni. Madonna Non spoilerare! No, liberare eh, No, questo eh, è qua, YouTube eh. è. Non vedi che ho il telefono orizzontale, Roby? Sai che orizzontale non si fa? Eh. La cosa pazzesca di sto skatepark È che anche il flat sarà completamente pannellato Da là a in fondo all'altra parte Non ci sarà nulla non in legno Preoccupato come fossero i, tu i tuoi pargoli il il mio bimbo da Raga, in realtà c'è un luogo segretissimo Tetto attorno al quale gravitano già parecchie idee Raga di spazio ce n'è veramente tanto qua Tra giardino capannone e tetto Io in tutto ciò ti dico Non vorrei essere al posto del tuo portafogli Allora. Neanche io oramai sono <ride> <ride> Da tutto ciò La cosa che se me si chiedono veramente a casa È Per aprire un posto del genere Hai deciso di fare un investimento così grosso Per l'amore dello sport E soprattutto L'amore dello sport quanto vale? La realizzazione di un sogno Tante volte non ha prezzo Anche se poi devi fare i conti coi i numeri. Ma i numeri? Eh, I numeri? I dati i alla numeri. mano? I dati vogliamo alla sapere mano. i numeri? Sono molto lontani da quello che avevo, avevo preventivato all'inizio. La copertura finale della rampa è composta da 700 pannelli di betulla che costano circa 12-13-14 euro al metro. Quanto è costato tutto il legno del parco? Ad oggi siamo circa 60-70 mila euro. Solo legno. A fine lavori cosa prevedi che sarà il valore effettivo del parco? Siamo Secondo me intorno ai 400.000 euro. E poi dopo c'è la parte invece di linea dirt e eh, di park esterno, perché all'esterno c'è un piazzale di 1.000 m2 che va riempito di legna anche quello. In secondo momento lo faremo chiaramente adesso. Iniziamo a partire Sì, sì, certo. Oltre a richiedere tanto tempo, io l'ho visto un po' come in questi anni, ormai è 20 anni che Front fa, fa la sua cioè, attività. Re, regalare un po' quello che la BMX mi ha dato in questi anni. Quindi ridare un po' alla BMX quello che, che la BMX mi ha dato in questi anni chiaramente tutto parte dalla passione, perché se non ci fosse la passione non avrei fatto niente e tutti gli ostacoli che ho trovato fino ad oggi e ho superato a testa bassa sono parte solo grazie alla passione e alla voglia di, di fare questa cosa ecco. raga sentire certe parole da Roby comunque con una persona, ha già una famiglia, vive bene cioè ingabolarsi in queste cose cavolo dici ma devi volerlo? raga è solo passione è passata circa una settimana dall'ultima volta che sono venuto Sono appena entrato e ragazzi stanno andando avanti alla velocità della luce Tra l'altro non vi abbiamo neanche svelato la location dove si trova questo posto E soprattutto che sarà aperto a tutti Ieri gli ho scritto a Robby Robby ma quindi porto già la bici? E lui giustamente mi ha detto Col cavolo devo essere io il primo a mettere le ruote sulla mia rampa Però io nel dubbio la bici me la sono portata lo stesso Lui in questo momento non c'è Sono solo gli operai che stanno facendo lo skate park. <ride> e quindi non sarà lui a mettere le ruote per primo sulla rampa No no Eccoci qua Allora qui hanno finito praticamente tutta la zona officina Non si vede ma hanno montato anche quella parete che non c'era Quest'altra parete con la porta per dividere le zone di magazzino noleggio Con il park Madonna Come vedete dall'ultima volta hanno aggiunto anche un fanbox qua in mezzo che sarà il salto principale di questa bowl. Hanno iniziato a pannellare col primo strato di pannelli, hanno installato un po' di coping che sono questi tubi di ferro che servono principalmente a pattini e skateboard siccome questo posto sarà aperto anche a loro. Qualcuno è già sceso da una rampa. Nessuno ancora in bici Sai esatto. cosa mi ha detto ieri sera Roby? Mi fa, no no, ero io il primo a mettere le ruote nel parco, ah, Ma lui non c'è in questo momento Io Allora ragazzi, un saluto a Roby Inauguriamo la sua rampa così Ufficialmente il primo ad aver messo le ruote dentro questa ball È arrivato Roby Quindi l'hai provato o no? Adesso Non l'hai ancora provata? Chi è che l'ha provata? Chi è che l'ha provata? Oh, l'ha provata? Bastardo ah, Niente, niente so. ti devi permettere Cosa fai, oh? Troppi? Si è fatto venire la voglia No, sì. voglio fare quello Subito la hip Le mie macchine devono essere le mie, se le permetti Se, se permetti Qua su, qua su Uh, rischio da c***o Questi sì. giovani di oggi Tu spendi e gli altri provano Fanca. Che dire? Io sono veramente orgoglioso di conoscere persone così nella mia vita Perché mi ispirano e mi danno il coraggio di osare E credere che tutto è possibile nella vita Se lo si vuole Io spero che questa prima parte di questa storia vi sia piaciuta Lasciate un like per supportare il canale Io purtroppo non posso seguire ancora i lavori Perché devo andare al Crankworks di Rotorua E quindi quando tornerò molto probabilmente tutto sarà ultimato E nella seconda parte finalmente proveremo questo skate park. E soprattutto vi svelerò la location di Frontier Perché ragazzi vi ricordo che questo posto sarà aperto a tutti.